Patta incantesimo il cosino, l'orrido mostriciattolo di nuovo lent, quello con accelerare, doppia saetta, un'altra ristampa. Di ritorno alla natura, poi monumento a dromaca a apripista. Colagan eh, questo qua da tocco letale. È un bordello di cose, è una creatura. Poi abbiamo la rara realizzare il mito. Quindi qualvolta lancio una magia in una creatura, metto il segnalino a sapere su realizzare il mito. A 3 metto il segnalino a sapere su realizzare il mito. E a 1, fino alla fine del turno, realizzare il mito diventa una creatura avatar eh, monaco in aggiunte su altri tipi. E ha la forza e la costituzione di questa creatura sanno pari al numero di segnalini di sapere su di essa, e a 3, c'ha foil questo simpatico amico. Accelerare 1, 2, 3. È una simpatica pianurina bellissimo ho guardato soltanto la prima carta di questo qua anzi no, le prime due ah, non la prima vabbè, ricoprire il reno, poi nuovo gli arcerini voce torturante la sacrofaga del colosso affogare di gurgam un altro monaco bello di attacco improvviso poi con uno no? non c'è. Cazzo. Anticipare. Il custode dei tesori. Evoca sepolcri, sepolcri, sempre quello. con gli zombie. Uh carino. Questo sai, non abbiamo ancora, no, ancora no. Volare, ogni volta sacrifico una creatura, un bersaglio. bersaglio sacrifica una creatura. Bel saglio, bel saglio sacrifica una creatura. Eh. Carino. Ah, non c'è una fai fai un credito da stappare a ancora la quella della tua scelta, fino alla fine del turno, carino. Distruggi una credore a pezzario in forza, del... vabbè. <ride> Come hai detto bene prima, vaffanculo le fa comuni. <ride> okay, Dai tu non puoi lamentarti, hai sbussato con la carta che hai capito. Così ce ne hai anche due. Ah, si sì, è vero. Comunque ora oh, abbiamo sbussato un botto anche una. Tu una e più un'altra, l'altra volta stai già tre Modern Master 2015. Vabbè, quello che è lottare senza lottare, quello che ti spizzi le cose, cucciolo di Colossodonte. Quello che spira 5 danni se non hai dra drago te ne per te. La cosa è la tartaruga <ride> zombie. Quello che perde il difensore con uh, Formidable quella che tappa. Una creatura 0 più 3 più anti malocchio fino a fine del turno, incanta creatura. La creatura entra nel campo di battaglia tappata, la creatura controlla. No, tappa una creatura avversaria. È controllata da un avversario e la creatura incatata è di più o meno 3. Tappa una creatura avversaria, quel permanente una stappa durante il prossimo stap. Con ripresa, questo è carina. Quando questo tizio muore, pesca due carte. Ecco, a tre sostieni uno. L'altro un monumento a dramaca dromaca. Sì, no la terra del commander. Seeeh, sì, sì, cazzo. Rifugio dello spirito drago e bye, questa mi serve per il commander. Dai, yeah. Merda, eh, eh, ma dobbiamo rifarla. Se è stoppato, no, scherzo. Piove. Si, si è la seconda carta che ha per il commander. <ride> Uff, <c> un... <ride> gli mettiamo il beep poi. Eh. Non le guardare, sporcaccione. No, <ride> okay. il <Dabbè>, pugno magico. <ride> Quacca luce! Elementale, un altro piano. Avvolgere nella seta. Questo l'abbiamo già visto, si Un altro portatore di. De... Uh! Un altro televisore! No, <ride> ce ne sono buone, Ma Cobra de Ukud, tocco le tale, 2-5, A4, non è male. Don uh, carina un'altra. E creatura senza volare non posso bloccare in questo turno. E segue.. no, quartiermastri delle vie del sale. E, quartier, eh, nel quartiere entra nel campo di battaglia con due segnali più o meno più uno. E, tappo in totale 3 rimuovi un signore più o meno e metti un signore più o meno. Eh, caro. Sono una bersaglio. Quando il servitore muore, li prendo in mano un altro del, del, del cimitero, del tuo cimitero. Ah, no, un altro... Un altro. Sifilide. Ok, no! Marco, basta! Basta! Cioè, ho tappato via, mi sono tutte uguali. Marco, Ci sì. Ci mancano gli ultimi tre strati. <ride> Mamma mia, raga, Cioè, fatelo. Se siete appassionati di magic, una volta fatelo, vi comprate uno di questi e ve lo gustate. cioè la cosa più goduriosa al mondo. Uh, oh, maledetta! No, per te, cazzo, non l'ho trovata! Maledetta! La conosciamo. Decurazione delle tombe, conosciamo. Distruggiamo la cattura, abbiamo forza 2: più 2 più 3 volgere. inutile essere. A 2-3 convolare. <coughs> Simpatico amico. 4 milioni è un le due de sfruttare quando entra e sfruttare in balza. Ogni qualvolta lancia c'è una magia, non creatura, che due cose prendono più non più non... Tiene il turno. Questo è quello che carica pedine. Eh... Ah, questo, questo, questo titolo del Nobedega prende più spostato, uno, la... e travolge finta per controllo. Un drago. Ah, se c'era pure uno. Un... Un non... Oh. Elementare costiero. A uno le... esilia l'elementare costiero, poi rimettono sul campo di battaglia e faccia in giù sotto il controllo del suo proprietario. Quindi capito? Fa... Ah, sì. A 1 l'elementare costiere prende più 1, più 1, meno 1, meno 1, più 1 fino alla fine del turno. A 5, oh. megamorfo, mega, mega questa carta è abbastanza forte. Ma Ah, si si si. lo puoi fare quando okay. vuoi, sì, il blink praticamente dire è un'abilità. Il bello è che quando smorfa. E eh, lo metti con un segnalino più uno più uno sopra e quello. Oh, cazzarola! È il primo pacchetto che mi si apre scra così. Sì. Cioè, per non riuscire a aprire tutti solo sopra. Eh, questo, questo vuol dire che si gusti parte. <ride> Sussulti, questo l'abbiamo già visto. Un altro gobino aspirante. l'orsa, la mano si lunga, la furia affogata, soffio e gita bagliante. Meditazione mistica, Destino dimenticato, Decreto del Gran Maestro, eh, Decretore del controllo: per la più 2, più 1 per la fine del turno, Ruggero ehm, il, il dragonico, Distantaneo con la costituzione. Ah, vabbè, sempre danni che Drago cacciamandri, Volare travolgere e Megamorfosi. E quando viene girata. Su un'altra creatura, trago, che controlli, in insieme più o meno. Così, le prime z ehm. carte del tuo Pokémon fino alla fine del tuo prossimo turno puoi giocare quelle carte. Ah, carino. Mm. Ah. Qual è Ma fa culo, cioè. Per due tipi te... di palude ho trovato. No. Eh, giustamente questo, no. essere no. Quella è tira perché se c'è le terre le puoi giocare con quelle carte. Credo, eh. forse non tiro metto la figura. Se avete già giocato una terra, mi sa so che.. No. Conosciamo, conosciamo, conosciamo, e eh, conosciamo. Ehi, conosciamo. Ehi, guarda, conosciamo. E eh, probabilmente conosciamo. E eh, conosciamo. E eh, conosciamo, e eh, conosciamo. E eh, eh, eh, qualvolta ah, un'altra creatura entra nel campo di battaglia, sotto il tuo controllo. La creatura prende più 2 più 2 fino alla fine torna, simpatica. Conosciamo. Pesco una carta per ogni. Creatura con un segno che controlli, quelle creature hanno indistruttibile sì, prima di il turno Simpaticissima questa carta Uh, sciamana della collera La sciamana della collera non può essere bloccata tranne che da due e più calure Megamorfosi a uno quando questa simpatica amica di energia dal faccia in su esiga premata il tuo limone Fede, fede il turno può giocare con la carta Paludia, è merdosa, ti senti? <ride> sempre s questa, sempre questa? Sì, sempre questa Ma allora, ragazzi siamo alla ultima sfida Ah ah oh merda vabbè l'ho fatto Quantum'è la fascita così Nido protetto Il colosso, la furia, la sala profaga Nulla <ride> la lingua corrotta Una bersaglio eh, bersaglio perde un punto vita per ogni creatura attaccante che controlli tu guadagni Ah beh giusto l'abbiamo scusa Perdere la calma eh, l'abbiamo già visto questa è quella che prende il controllo di una creatura, si sì. è abbagliante è La Nemesi campionessa di Alashin. Legame vitale 3-2, Benedizione della scaglia Sostiene uno, poi mette un signore più piano su ogni creatura con un signore più piano. Controlli, chiamata espiratrice. Oh, carino lui servitore del signore del campo. No, il comando per tale. Questo è quello di far pagare i dragon in meno. Ah, carino E eh, ci. una magia non un credibile al bersaglio. Fa dare un permanente bersaglio in mano al suo proprietario. Una credibile al bersaglio prende meno 3-3 fino alla fine del turno. distrugge un planeswalker worker. Bersaglio. Uh, Montagnetta Foil. Uh, Dunga Montagna. Iu, Vabbè, io. Vado con il simpatico amico drago. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Bene, bene. Ritorno alla natura. Ancora lui. Sfruttare. Quando sfrutta una creatura per se, meno 3-3. spuntino del drago. Uh, peccina. Uh, scontro epico Uh, ogni volta creatura entra danno. Uh, non lo so, però l'abbiamo già visto. Sostieni uno. Colpo Taigam. Cautela, che creatura guarda il controllo è la cautela. Mega Metamorfosi quando viene girata la faccia in su e la magia bersaglia che questo controllo non paghi di 3. Ovviamente è la versione creatura di indebolimento magico. Ogni qualvolta lo sciamano in agguata attacca, le due creature prendono più di 2 più di 2. da guerra rapido! Carina questa. Uhh, di Noah, Ce la fai? Andiamo a c'è le cartiveria. Domatore, Freddy eh, il Sadico, consultare, ah beh, due guadagni, no, per due punti vita tu guadagni due punti ritorno alla natura doppia Z, l'esploratore con accelerare. Lent, Scintillio, La Capretta, Colpo di Taigan, Vittoria Duratura, Drago Sputacido, Fattucchiera, Monumento, Zurgo. Il Zurgo non può bloccare creature con forza pari superiori a 2. Accelerare. Accelerare, ok. Non eh... accelerare. Eh? a 2, 2. Eh, per... Non può essere bloccato, non può bloccare. Non può bloccare. Non può. Eh, siamo già all'ultima fila, miei cari ragazzi. Okay. Vediamo di sbustare forte questi ultimi... Ui, Alla fine blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, Prendi il Prima, vista dai denti a sciabola vorrei la tromola con il corno di tagmai la cautela legare bufera del vuoto fai permanente nottavia pensare per il manzo proprietario ripresa si tiene una, pelle, una nera, un rossa abbristare di abbristare i guanni di punti di vita arrostire uuuuh questo è fortissimo quindi qualvolta l'angelo immagina un creatore e scegli uno, c'è cioè anche una foglia infatti. Tappo una creatura a bersaglio, loro hanno attacco improvviso, le canetà che hanno finito il turno, oppure li esili e poi li prendi in mano, e poi li rimetti da pallo del tuo controllo. Uh, uh, carina! Berserker dei Fulmini Foil, bellissima. Sono contenta. Questa sì che sono vive, <ride> non quelle merde, non comuni, inutili. Comune. Tanta, tanta un altro a Un goblin canta tempeste rapidità e megamorfosi. Ah, anche lì no. Vabbè, e le... ah, la rapidità per... Anzi, ah, sì, okay. aggiunge nido protetto bersaglio il predatore del picco. Mago Plasma Sabbia Scintillio guerra, Guerriera Tromuca eh, Pugno magico e elusivo. Prezzo definito: questo genere un lavoro, il bersaglio idolo. Già c'è ehm, Terra della. Ah, sosteni 4 carino. Formazione d'assalto. Eh, ah, si, sì. già sbustato. E poi uh, la pedina Drago, Eh, è vero, carino. Ora ragazzi. Tan, tan, Era tan, brutta tan. scelta, sono ragazzi due place walker e due io direi di far scatola chiusa, agitare e poi pescare Ah aspetta, vediamo un po', dalla da pesca, ah no però non ci va vai vai, vado, uh. sta a prendere, sta a prendere, vai, uh. Ta-da! A Fabio è rimasto lui. L'ultima tasso, vedete? Voilà! Ok, partiamo con la allora. grazie fa zero. Ah, il famoso equipaggiamento. Anche mm, qui. Adesso andiamo a spostare i pochi. quando muore taglio una pedina, Le senza volare non posso non bloccare Megamorfosi, quando si gira metto il signore pieno a pieno su un altro bersaglio che controlli <ride> simpatico tartarugone un alce 5-5, conformidabile. la nemesi abile, abile manovra neutralizza e pesca a 5, legame vitale giove del bersaglio sacrifica una creatura, e bianca se lo fai con giove perde 2 punti vita quando viene già la faccia in su distrugge l'artifatto incantatino per sangue e è verde questa spara quanto danno non può essere... allora la bianca blu non può essere, ber... non può essere neutralizzata e... zurrack e niente pianura e monaco genio mamma mia fa, vediamo un po' l'ultimo pacchetto rapace lenta carica vulcanica abbattere pistare soffio studioso con un magico elusivo, stato uh no ho spoilerato la foil ho spoilerato la foil però vabbè già stato che... ance ancestrale già che sai che c'è sacerdotesse del dolore elementare del dirubbo tempestoso tra oggi aspettate la Vabbè, ah, lo sappiamo già che ce la fa fai qui <ride> Perché ne sto contando eh, C1 Distrugge il permanente non credo blu nero eh, I permanenti controlli controllo non possono essere Bersaggi del blu nero e controllare dove è bersagli in questo no. Incanta verdura Controllare quelle che devono incantare Eccola Dai C'è E vabbè, dai Vabbè, no? Vabbè, è finito qua il nostro bel paccone di Tarchi. Devo dire che è stato abbastanza soddisfacente, almeno io ho trovato due belle carte per il Comando e tu hai trovato quella bella Foil, devo dire che nel complesso... Purtroppo non abbiamo trovato Place Walker, ma vabbè, ci rifaremo più avanti. Mm, sì. E... Al prossimo Massimo Al allora... back! <ride> Alla prossima. Alla prossima. va bene. Al prossimo video, ragazzi. Un salutone. Ciao ciao.